Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Benvenuti, cari fratelli e sorelle, in questa nuova lezione del corso di ARBU per principianti. La lezione di oggi sarà sulla lettera Pa, ossia HARFUT TA. E come nelle lezioni precedenti, anche oggi vocalizzeremo la lettera TA con le vocali lunghe e le vocali corte facendone degli esempi di parole. Allora, possiamo incominciare alla barakatille. ط فتحه ط ط ط ضمه طو طو ط. ط كسره طي طي ط سكون ط ط e ora vediamo degli esempi di parole. Ta-fet-ha. <tosicurazione> Ta-ta. <tosicurazione> Tarikun. <tosicurazione> Traslitterazione. Tarikun. E vuol dire strada. To. <tosicurazione> Pa. Ta. -to to -to Traslitterazione: Tomato imon. E vuol dire: pomodori. Touron, touron, traslitterazione, touron e vuol dire uccelli. Ta, damma, to, to. Tobulun, Tobulun, traslitterazione, Tobulun e vuol dire tamburi. Ta, kasra, toi, toi, TIFLUN TIFLUN Traslitterazione Tiflun E vuol dire bambino Taa Kasra Tij طي. Tij طي. Tijhalun Tijhalun Traslitterazione Tijhalun e vuol dire milza to sucun to to bettore con bettore con trasitrazione bettore con e vuol dire pinguino Ta', sukun, t, to, mettoracatun, traslitterazione metoracatun, e vuol dire martello. E ora passiamo alle vocali lunghe. To, fetha Elif. TÀ To. Damma UÈ TÀ TÀ TÀ Castra Ye. TÀ TÀ E ora vediamo gli, degli esempi di parole. TÀ Alif Ta Ta Ta iratun Ta iratun Traslitterazione Ta iratun E vuol dire Aereo Ta Damma Wew Tu tu fenun tu fenun traslitterazione tu fenun e vuol dire alluvione to cassra ye ti ti Tainon, tainon, traslitterazione, tainon, e vuol dire argilla. Ecco, con quest'ultima parola abbiamo finito la nostra lezione di oggi sulla lettera ba. Quindi, vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima lezione, inshallah, che sarà sulla lettera Za. Alla prossima!